buongiorno buongiorno bentrovate bentrovati questa è la seconda puntata del libro Emotional Beauty che ha come sottotitolo il coraggio di essere se stessi e sottolineo se stessi e un anno fa è nato questo libro eh, perché mi sono fatto una domanda eh, come potevo aiutare con il mio contributo l'estetista estetiste, ma non solo a migliorare il proprio lavoro la propria vita e allora ho pensato di scrivere un libro appunto sul personal branding e mi sono detto come posso scrivere questo libro? Un saggio? Ho detto per carità, perché io la saggistica la leggo quando sono obbligato per lavoro ma mi annoia, mi addormento, è una cosa terribile proprio, e le tracce si trovano su, sul divano, sul letto, eh. di libri abbandonati, dimenticati. Allora cosa ho fatto? Da buon sette, poi vi spiegherò cosa vuol dire 7. ho scritto un romanzo, un romanzo che è infarcito di tutto questo contenuto di marketing personale, personal branding eccetera eccetera e questo romanzo parla di una eh, donna ragazza 35 anni di nome Elisabetta e sottolinea una storia vera perché questo è importante. Che è Elisabetta? È una moglie, eh, è una madre e nel frattempo è pure titolare di un centro di estetica e non è poca cosa eh? conciliare questo, tre, questi tre aspetti. E, e proprio Elisabetta l'ho conosciuto perché era in un momento difficile e in quel momento per una serie di vicende che racconto appunto nel libro ha rischiato non soltanto eh, un problema sentimentale col marito, quindi è stato in pericolo il rapporto col marito, ma il fallimento economico dell'istituto. Queste due cose si erano agganciate poi alla fine. E abbiamo lavorato insieme e si è iniziato ad un aspetto importante. Essere se stessi, rientrare in contatto con noi stessi e dopo trovare il coraggio di essere noi stessi. Queste sono le fondamenta. E poi con l'aiuto del personal branding di una serie di cose che bisogna fare, che spiego appunto nel libro, è riuscita a recuperare il rapporto familiare ma soprattutto e non solo raggiungere di nuovo il successo professionale quindi con grande piacere vi offro questo audiolibro scusate lo speaker che come ho già detto è un tipaccio genovese con un accento terribile <ride> infatti sono io, sono <ride> sempre io visto i momenti che stiamo passando lo sapete no? siamo in casa, facciamo tutto in casa se vi piacerà, ecco un appello, mettete un like su YouTube, così eh, più persone potranno vederlo, magari usufruirne. Allora un abbraccio e buon ascolto da Maurizio. Ciao! Capitolo 2. Mio incontro con Elisabetta Riguardo al suo problema con l'Istituto, aveva provato a parlarne e a confidarsi con amiche e parenti, raccogliendo incoraggiamenti e pacche sulle spalle, ma niente di più. Lei, in realtà, era alla ricerca non tanto di un conforto emotivo, quanto di un aiuto concreto per trovare delle soluzioni. Aveva allora partecipato a corsi di formazione riguardanti il marketing specifico per i centri estetici. Ma, per quanto validi fossero, lei sentiva la necessità di meno teoria e più pratica. Avvertiva il bisogno di qualcuno che si calasse nella sua realtà e la seguisse. Su una testata del settore bellezza Benessere per esattezza Beauty Plane, lesse un articolo che ritene molto interessante. Fece una ricerca sull'autore ed ecco che un lunedì mattina mi arrivò una sua telefonata. Stavo prendendo un caffè vicino a casa, nella piazzetta di Nervi, quando sentii squillare il telefono e risposi: Pronto con chi parlo? Buongiorno, il mio nome è Elisabetta. Non ci conosciamo personalmente. Ho letto un suo interessante articolo su Beauty Plan e quindi ho deciso di telefonarle. Capisco, la ringrazio, risposi. Mi dica in cosa posso esserle utile. Elisabetta mi spiegò a grandi linee il suo problema e mi chiese se potevo aiutarla. Io gli spiegai che, prima di accettare, avrei voluto approfondire meglio la sua situazione. Quindi sarebbe stato necessario effettuare un primo check sulla qualità globale del suo istituto. Elisabetta mi rispose che era d'accordo, così fissammo la data per incontrarci. Il giorno prestabilito partì di buon'ora. In tarda mattinata giunse a destinazione. Essendo lunedì l'istituto era chiuso e quindi Elisabetta era pronta a dedicarsi completamente al lavoro che avremmo svolto insieme. L'istituto si presentava bene. La metratura era di circa 95 metri quadrati con una piccola reception e quattro cabine di lavoro più una dedicata al solare un corpo. «Bene, Elisabetta, le dissi, per prima cosa vorrei chiederti se possiamo darci del tu, io lo preferisco, è meno formale e poi anche più confidenziale». Le rispose «Ma sì, certamente, fa piacere anche a me» e mi sorrise. «Bene, allora vorrei iniziare parlando degli aspetti più concreti che riguardano il tuo istituto. Ora disegnerò una mappa, una mappa che lo rappresenta. Lo sai che le mappe sono importanti, nasco con un chiaro obiettivo. Farti orientare per raggiungere una meta e guardandola negli occhi le fece una domanda molto diretta: Allora dimmi, qual è il tuo obiettivo, Elisabetta? Le rimase per qualche secondo in silenzio e poi disse: Salvare il mio istituto, il lavoro che amo da sempre. Collegato a questo, ovviamente, c'è anche la mia famiglia, ci mancherebbe, mio marito, i bambini. Fa tutto parte di una situazione che mi coinvolge completamente. «Capisco», risposi io. «Vorrei poterti aiutare, ma sarò in grado di capirlo solo a fine di questa giornata di lavoro. Ora ti parlerò di una metafora che ti aiuterà a comprendere meglio come gestire un istituto. Immagina il tuo centro come una nave da crociera, dove l'armatore e il capitano sei tu. I passeggeri sono le tue clienti, che attraverso la loro permanenza a bordo vivranno un'esperienza che definisco volutamente globale». La vacanza a bordo, infatti, non si limiterà alla visita eh, di alcune mete turistiche, ma tutto l'insieme della vacanza di cui fanno parte, quindi degli alloggi, della cucina, degli animatori, l'orchestra, la piscina, camerieri, tutto insomma. Allo stesso modo nel tuo istituto, oltre che al trattamento in se stesso, la cliente vive, assapora e avverte sempre un'esperienza globale che riguarda l'insieme fra cortesia, professionalità del personale, l'ambiente inteso come pulizia, comfort, organizzazione, efficacia dei trattamenti, la consulenza, sottolineo, di un'esperta. La cosa importante che devi sempre tenere presente quindi non è il singolo trattamento ma tutta l'esperienza che il cliente vive nel tuo istituto. Questa viene definita l'experience. Ricorda l'experience va oltre il singolo trattamento È l'insieme che conferisce la percezione di qualità che la cliente avverte. Se ti può aiutare, usa la fantasia. Immagina che invece di semplici trattamenti tu venda Vacanze Bellezza, ovvero un'esperienza indimenticabile nel tuo istituto. Chiediti quindi, come posso rendere memorabile la presenza e la permanenza della mia cliente in istituto? Se riuscirai a trovare la risposta a questa domanda, riuscirai con ogni probabilità a fidelizzare emozionalmente la tua cliente. Adesso commenterò la mappa che ti ho disegnato e che ci aiuterà a fare una valutazione vera e globale del tuo istituto. Adesso iniziamo il parallelismo fra Nave e Istituto. Iniziamo dal vertice, dall'armatore. Chi è l'armatore? È colui che investe e quindi deve possedere un piano economico finanziario che gli consenta di determinare il punto di pareggio di ogni crociera. Deve identificare il punto di pareggio, cioè il break-even point, ovvero quella quantità di denaro al di sopra della quale raggiungerà l'utile e al di sotto della quale subirà una perdita. Anche il tuo istituto deve avere un piano economico finanziario, chiaro, Infatti ogni mese deve avere un obiettivo semplice, raggiungere almeno il tuo punto di pareggio. Secondo aspetto il posizionamento, cioè l'armatore deve inoltre scegliere che tipo di crociera produrre, ovvero quali caratteristiche dovrà possedere, in modo che la crociera sia appetibile e attraga più passeggeri possibili. Allo stesso modo anche tu sei tenuta a fare la stessa cosa, tenendo inoltre sempre presente il target della clientela che vuoi avvicinare. Gli ambienti. E gli ambienti sono importanti, anche questi. Cioè, sono la scenografia, che ha un impatto emozionale elevatissimo. La realtà dell'ambiente è determinata dal giusto equilibrio fra l'immagine e gli aspetti puramente funzionali, cioè quelli pratici. La scenografia della nave per esempio è costituita dalle cabine, dagli alloggi per i passeggeri e tutte le parti comuni. Nel tuo caso invece ciò che la determina è costituito principalmente dagli arredi, dai colori, del sound design, profumazioni, suddivisione degli spazi, coibentazione acustica, climatizzazione, numero cabine, vetrine, divise per gli operatori grafica l'uso l'utilizzo dei media, eccetera. Staff in una nave esiste ovviamente l'equipaggio. Ogni componente ha un suo ruolo specifico e preciso all'interno dell'organizzazione della nave stessa. Questo per fare in modo di fornire al passeggero il massimo della qualità del servizio e del comfort. Per quanto riguarda l'istituto, ovviamente faccio riferimento all'equip e alle loro mansioni che è necessario che loro svolgono con attenzione e che quindi bisogna assegnare in modo chiaro e specifico e a tal fine è importantissimo redigere un mansionario distribuirlo e farlo imparare a memoria e ora parliamo delle metodologie Continuando a seguire la metafora della nave, questo paragone, questo parallelismo, le metodologie rappresentano tutte quelle azioni coordinate relative ai servizi necessari per accudire, intrattenere e fare divertire tutti i passeggeri a bordo, in modo che la loro vacanza diventi positiva e memorabile. Quindi parlo della cucina, dell'animazione, dell'intrattenimento, delle cabine, delle mete turistiche, eccetera. Nella realtà dell'estetica si tratta di ottimizzare tutte le metodologie inerenti ai prodotti e alle attrezzature necessarie per produrre trattamenti di qualità sottolineo di qualità. E adesso la volta dell'organizzazione. L'organizzazione riguarda ogni attività che si svolge sia su una nave che ovviamente in istituto. Tutte le procedure che hanno come obiettivo l'efficienza parlano di organizzazione. La definizione più corretta che utilizzo sempre nei corsi è questa. L'organizzazione è quella scienza che ci permette di raggiungere un buon risultato col minor utilizzo di risorse, quindi ottimizzazione. Politica commerciale. Ha un nome un pochino attisonante, politica, ma in realtà... Si intende qualcosa di semplice, cioè la creazione di proposte commerciali che siano articolate tra di loro, se, sinergizzate e che abbiano come obiettivo di vendere, ma non vendere una volta sola, di continuare a vendere il prodotto in futuro sul cliente. Customer Care: è possibile definirlo in modo diretto, veloce, proprio espresso. È il controllo e la verifica del grado di soddisfazione della cliente. Determinante, assolutamente determinante. Comunicazione è un'importantissima attività che ha uno scopo preciso. Vendere, vendere, vendere. Quindi la comunicazione serve per promuovere la vendita utilizzando delle strategie che possono essere online ed offline possibilmente sinergizzate, come vedremo nel proseguo del libro. Ultimo aspetto, ma ovviamente non ultimo, anzi primo, in ordine, è la vendita. La possiamo definire come quel processo che consente all'azienda di produrre fatturato, attraverso la trasformazione di un cliente potenziale in un cliente acquisito e possibilmente fidelizzato. Quindi, la vendita è veramente la regina delle attività che comunque si compone con tutte le altre nove che abbiamo visto finora Bene, ora faccio un, un riassunto, una sintetica descrizione delle valutazioni che invece feci riguardo l'Istituto di Elisabetta quindi andiamo sul pratico ne parlerò voce per voce per esempio iniziamo dalla titolare titolare non, non la valuto perché poi ci sarà tutto un discorso che mh, nascerà più avanti nei prossimi capitoli posizionamento voto gravemente insufficiente eh, per quanto riguarda l'istituto di elisabetta il brand positioning era inesistente quindi il posizionamento era assolutamente generico era necessario profilarlo lo avremmo fatto più avanti attraverso le logiche del beauty personal branding. Poi piano amministrativo. Voto insufficiente. Perché si era dotata di un valido software gestionale, ma eh, non era attenta al punto di pareggio mensile, tantomeno a quello giornaliero. Si era solo preoccupata con Marco, eh, cioè suo marito, di fare una proiezione di uscite a 7-8 mesi. Poi ambienti. Voto insufficiente. Elisabetta, non aveva creato una, una saletta consulenze. Le consulenze le faceva nelle sale trattamento, mentre la cliente si vestiva, si spogliava, insomma, una cosa che assolutamente non va bene. Era necessario un ambiente invece specializzato per la vendita dei programmi di trattamento. Lo staff sufficiente. La collaboratrice la ritenne valida, eh, sia in base alla descrizione di Elisabetta che in base al test della mia zona. Metodologie, voto buono, sia l'attrezzatura che la parte metodologica, constatai che era di buon livello. Organizzazione E' voto più che sufficiente. Elisabetta infatti era attenta alle procedure, teneva aggiornato il software gestionale anche se non lo utilizzava, come ho detto prima, per la parte amministrativa. Le schede clienti erano ok, il magazzino erano ok, gli abbonamenti erano ok. Ne ehm, sottolinea soltanto l'importanza di creare una riunione inizio giornata con la consegna dei programmi giornalieri per ogni collaboratrice, questo era importante. Politica commerciale, voto sufficiente, infatti utilizzava dei processi di fidelizzazione che erano validi e funzionali, però ehm, avevo previsto poi l'inserimento del fondo corrente beauty che le avrei spiegato. Customer care, voto insufficiente, perché? Perché non aveva mai realizzato indagini per sondare le esigenze delle clienti, che intanto potevano cambiare nel tempo, maturare, rinnovarsi. e Non aveva quindi neanche sondato il grado di soddisfazione del cliente. Non curava neanche la dismissione dei clienti, che era importantissima a fine ciclo di trattamento. Comunicazione. Voto insufficiente. Perché? Perché la comunicazione offline era inesistente e quella online si limitava a due cose. La gestione della pagina di Facebook mmm, utilizzava quella personale ai fini del, dell'istituto e questo non si fa. E poi il sito era da verificare, ne avrei parlato più avanti in occasione appunto delle, delle tecniche di beauty personal branding. Vendita: Voto insufficiente. Le vendite dei programmi di abbonamenti erano eh, di importi piuttosto limitati, bassi. Le proposte inerenti ai programmi venivano realizzate prevalentemente in cabina durante, come ho detto prima, i trattamenti alla fine delle sessioni. Finito di fare il punto della situazione, disse Elisabetta, ascolta, la situazione del tuo istituto è quella che ti ho presentato in generale e sicuramente necessita di alcuni interventi specifici e lei mi chiese che cosa devo fare, che cosa è necessario fare Maurizio e io le risposi che c'era bisogno di fare grande attenzione su quattro punti che erano da migliorare gli ambienti, la comunicazione, la vendita ma soprattutto il posizionamento a quel punto Elisabetta si sedette in punta sul divano col corpo rivolto verso di me e mi disse con voce decisa Maurizio è necessario che tu mi dica se posso contare su di te mi rendo conto che, se voglio salvare il mio lavoro, il tempo a disposizione non è assolutamente molto. Devo trovare delle soluzioni al più presto. Quindi ti chiedo, per favore, di dirmi subito se puoi seguirmi. Mi presi qualche secondo e poi le risposi dicendole in modo altrettanto deciso. Elisabetta, visto che tu sei una persona estremamente diretta, lo sarò anch'io nei tuoi confronti. Ho percepito che sei una persona positiva, ti sento che sei fortemente motivata, ma ti avverto che il lavoro da fare è davvero impegnativo, ma non solo dal punto di vista della quantità del tempo da dedicarci, non solo per la grande quantità di energia che saranno necessarie e neanche per le risorse economiche da destinarci, ma soprattutto per l'impegno emozionale che tutto questo richiede. Elisabetta sorrise, era visivamente contenta, aveva colto nelle mie parole la mia intenzione di seguirla, e allora, per verificare che non si fosse sbagliata, mi chiese come si sarebbe svolta la consulenza, in modo da averne conferma. Le risposi «Ci incontreremo più volte. In ogni appuntamento tratteremo argomenti diversi, in un crescendo che ti porterà ad una nuova consapevolezza. Fatto questo, saremo pronti a progettare tutte le più efficaci azioni di rilancio dell'attività». «Bene Maurizio, ti assicuro il mio massimo impegno, non vedo l'ora di iniziare, anzi, non potremmo farlo adesso, ora? mi chiese. Va bene, se non hai impegni per domani, visto che sono già qui, mi potrei fermare, dissi io. Elisabetta trovò il modo per liberarsi e quindi rimasi. Bene, bene, è finita anche questa seconda puntata, forse un pochino pesantuccio per gli argomenti che abbiamo trattato di marketing, ma vedete che nella prossima puntata entriamo nel vivo, nel vivo del nostro incontro con Elisabetta. A proposito di incontri, voglio citarvi una frase bellissima di Osho che recita «Gli incontri avvengono sempre nei momenti in cui la mente è molto libera o molto affollata. Nel primo caso avvengono per donare alla nostra anima qualcosa di nuovo, nel secondo per liberare la nostra vita da qualcosa di sbagliato. A presto, rimaniamo accesi, alla prossima puntata e se vi è piaciuta ricordatevi di mettere un like su YouTube. Cari saluti, ciao da Maurizio